Paris Hilton, com'è fatta la sua giornata ideale?. Più passa il tempo, più la splendida Paris Hilton riesce a coniugare la sua vita da festaiola incallita ai piaceri del focolare, e di una famiglia che si è sempre presa cura di lei. È proprio durante l'intervista al Galore magazzine che la splendida Paris rivela un lato di lei che non conoscevamo e che la rende ancora più fantastica. Paris Hilton racconta della sua famiglia. Si penserebbe che Paris Hilton riesca a concepire come esempio di vita solo Paris Hilton, e invece tutto il suo amore, tutta la sua dedizione e tutta la sua ammirazione vanno a quello che la sua famiglia. Negli anni, ha sempre fatto per lei. Complice l'età che avanza, con i suoi 36 anni, la bella socialite 10 si è fatta i conti in tasca e ha capito che cosa ha sempre sognato dalla vita, l'amore fedele e incondizionato di Sheriz Zilka e una famiglia stupenda, proprio come quella che ha. Lei, che ne ha viste tante e ne ha passate anche di più. Ha colto l'occasione dell'intervista con il galore magazzine per condividere con le giovanissime un po' del suo iconico Savoir Faire che, negli anni, ha potuto sperimentare il vasta misura. Gli uomini vogliono ciò che non possono avere, dice Paris alle ragazze, lasciando intendere che, forse, è meglio farli soffrire un pochino. Mia mamma mi ha sempre insegnato ad avere rispetto per me stessa, e mi ha spiegato che dovevo trovare una persona che mi amasse per quello che sono e nessun altro motivo. Qualcuno di cui io possa affidarmi in maniera incondizionata. Per Paris Hilton, non esiste esempio più valido di quello che le danno, ogni giorno sua madre e suo padre, i miei, stanno insieme da quando erano teenagers. La loro relazione, per me, è sempre stata fonte di grande ispirazione. Shrizz Zilka mi ricorda tanto mio padre, sono entrambi delle anime pure e genuine. Cosa fa Paris Hilton quando non è al centro dellattenzione?. L'intervista tocca anche temi più privati, in cui Paris ci mostra un lato di lei che, sotto i riflettori, abbagliati come siamo dai lustrini sul suo vestito, non riusciamo mai a scorgere. Per lavoro sono sempre in giro, e ho addosso gli occhi di tutto. Quindi, quando ho un po' di tempo per me, preferisco stare a casa a guardare la tv a letto, con il mio ragazzo e i miei cuccioli. E poi, magari, un po' di discoteca. Ricapitolando con le sue parole, la giornata ideale di Paris riguarda lei, Shrys Zilka, una casetta intima e tanta buona televisione. Ci divertiamo sempre molto insieme, indipendentemente da quello che facciamo. La mia giornata ideale è quella in cui non lavoro, e mi sveglio un po' tardi. Poi. Vado in cucina e preparo una colazione ricca mentre passo un po' di tempo con i miei animali. Poi andrei a Disneyland, e salirei su tutte le attrazioni possibili. Io e Sharice siamo un po' bambini dentro, e ci piace fare cose del genere. E poi, la confessione shock. Paris Hilton e Sharice Zilta vorrebbero avere dei figli, e a quanto pare non vedono l'ora. Attendo con ansia quel giorno. Vedo come si comporta mia sorella con la sua Lily Grace e non vedo l'ora di avere un figlio tutto per me. So che sarò una mamma incredibile.